Il progetto Il Giardino Commestibile è realizzato all'interno dell'Istituto Tommaso Silvestri Infanzia e Primaria Magarotto. Lo sapete che cos'è questo? Agelo. Il progetto prevede la requalificazione dell'area esterna all'istituto. È stato possibile realizzarlo grazie al lavoro di Terra Onlus e al contributo fondamentale di Tulipano Bianco. I bambini che sono coinvolti in questo progetto, eh, sordi e non sordi, eh, sono all'incirca eh, 130. Il progetto permetterà a tutti i soggetti coinvolti nello stesso, quindi non solo i bambini ma anche insegnanti e genitori che hanno voluto in itinere partecipare alla realizzazione del progetto, di essere eh, proseguito. Nel senso che noi eh, abbiamo eh, dato eh, tutti gli strumenti necessari e utili affinché questo progetto eh, sia eh, nel corso degli anni autonomo. Oh.